Allora, com'è andato il viaggio? E eh, allora, un po' stancante, un po' nodissea, ma uh, ça va? Dai, ci beviamo qualcosa. Volentieri. Ciao ragazzi, intanto vi ho portato qualcosa da spazzicare. Ma uh, che cos'è questo salame un po' poltiglia? Non è che deve stagionare ancora un po'? Assaggia e vedrai poi. Mm. Cosa vi porto da bere? Facciamo un uno in due col bianco. Uno in due? Ma dopo il salame e la poltiglia neanche un drink giusto, sapete fare? Ma scherzi, guarda che c'è una storia incredibile dietro questo, vuoi che te la racconti? No, no, merci, sono a... già Erano i dì del funesto assedio. Che vedea due signori, Cremona contendersi. Le loro forze si uguagliavano e non vera rimedio e nessuna delle parti intendeva arrendersi. Il popolo imprigionato acutamente soffriva, le provviste mancavan, così pur le bevande, la dorata polenta troppo presto finiva e una fetta di pane l'era un lusso assai grande. Di giorno in giorno le speranze scemavano e il vino finiva rendendoli afflitti, rimuginando i signori a concilio sedeano, ma senza soluzione alcuna già si vedean sconfitti. D'improvviso, fermando i pensieri funesti dei principi esausti per l'imminente contesa, lo scalpiccio di piedi nudi che arrivano lesti annuncia una maga che un rimedio palesa. <ride> Distillata di nebbia e linfa di salici è questa rossa pozione per te e il tuo nemico. Se divisa ugualmente fra gli avversi calici, per sempre risolverai il conflitto antico. Egli, col cuore colmo di gioia e speranza, senza indugio convocò il nemico a parlamento, ma mentre estasiato si recava alla dunanza, rovesciò una boccetta con grande sgomento. Arrivato all'incontro, senza sapere cosa fare, ricordò d'un tratto. Ugualmente diviso. Una in due divise e cominciò a versare. E l'altro, la mezza misura, col mo, col sorriso. E fu così che Cremona fu salvata. <ride> ma che cazzo dici? Dai, provalo. Oh, beh. Non sarà giusto, ma è buono. Dai, allora il prossimo giro lo offro io Un due in tre